Benvenuti all'incontro eh, all domenicale della um, Sangha di Zen in the City, la comunità di pratica eh, che um, si riunisce attorno a questo sito, a questa iniziativa. E oggi la mia intenzione è di continuare sulla, um, sulla pratica della nota mentale che abbiamo cominciato, che abbiamo affrontato l'ultima volta, eh, il Mental Noting, che è. Um, l'altra volta ha suscitato interesse, ma al di là di quello è una pratica molto, molto importante. Magari non è la cosa che si fa comunemente, non è che le persone che, fanno, che praticano la meditazione stanno sempre a fare la notazione mentale, ma è una pratica che ogni tanto è molto utile e anche fondamentale per capire bene in cosa consiste la pratica di... Visione profonda, detta anche vipassana, che è quella che adesso va abbastanza per la maggiore. Sulla nota mentale ho, per, ho da farvi vedere una breve presentazione che così chiarirà le idee, eh, penso, in maniera abbastanza eh, definitiva. Dunque, ehm, Allora, la, la, la notazione mentale, detta anche etichettatura, è una tecnica che è proprio parte integrante della meditazione vipassana ed è stata in particolare come tecnica introdotta da Maasi Saido, che è stato un insegnante di meditazione birmano che è, diciamo, ha, ha operato nello scorso secolo. E, Diciamo, la, le tecniche de, della meditazione vipassana, eh, introdotte sin dagli anni 20 e 30 del scorso secolo ehm, in, <coughs> scusate, in Birmania per, eh, poi, ehm, per far sì che poi eh, si diffondessero in tutto il mondo. E infatti il passaggio successivo è stato la ehm, diffusione de, della vipassana in Occidente. Soprattutto per opera di alcuni maestri che sono ancora oggi operanti, che sono Jack Corfield, Joseph Colsten e Sharon Salzberg, ehm, che hanno fondato in America questo centro che si chiama Insight Meditation Society, che è ancora oggi attivo. Chiunque, eh, se può permetterselo, può andare a fare ritiri là. Ehm, anche se poi, diciamo, la V-Pass hanno avuto anche altre ramificazioni, tipo per esempio i monaci della tradizione della foresta, che si sono diffusi nel mondo soprattutto ad opera di Agian Sumedo, quindi eh, sia negli Stati Uniti che, che in Inghilterra e che hanno in Italia come punto eh, corrispondente il monastero di Santa Cittarama che è, che è vicino a Roma passo della storia del, della notazione mentale eh, che va citato è il lavoro che fa Kenneth Folk, che è un insegnante di, di meditazione americano che ha elaborato ha sistematizzato e elaborato molte variazioni diverse molte varianti di questa social noting che adesso vedremo e che in parte praticheremo e che sono diffu state diffuse anche grazie a un movimento che si chiama i Buddhist Geeks, ehm, che significa letteralmente gli smanettoni buddhisti. Geeks è, è un nome che viene dato ai programmatori che stanno lì notte e giorno davanti al computer. E eh, ed è, sono poi quelli a cui io mi sono ispirato per, questi, per queste, questa pratica, eh, soprattutto eh, riguardante il social noting, quello che abbiamo fatto, sperimentato la volta scorsa e che riproveremo anche oggi. Allora, la nota mentale o annotazione mentale ha dei vantaggi eh, importanti nel eh, avvicinarsi e sviluppare e approfondire la propria pratica di meditazione. Innanzitutto, grazie al fatto che si eh, citano con delle parole, eh, i fenomeni, e rende più facile ancorarsi al presente. Cioè si sta continuamente appresso a quello che sta succedendo e quindi più difficilmente ci si perde in pensieri riguardanti il passato o il futuro. Un altro punto è che aiuta a riconoscere meglio ciò che avviene, proprio perché eh, siamo operativamente impegnati a dare un nome alle cose, eh, impariamo anche a far caso a qualcosa a cui magari mh, non facciamo molto caso di solito, qualcosa che ci sfugge perché siamo sempre, non siamo abituati a le percezioni sottili, a guardare i dettagli di quello che avviene nel nostro corpo e nella nostra mente. Un altro punto interessante è che ci aiuta a individuare quelli che sono i modelli ricorrenti della nostra mente. Quando noi etichettiamo, quindi tiriamo fuori le parole di quello che vediamo, percepiamo, o anche il fatto che emergono dei pensieri, degli stati d'animo, noteremo che ci sono dei, dei, delle cose che emergono in modo ricorrente e quindi quelle sono proprio le caratteristiche della nostra attività mentale e questo ci aiuta a capirla meglio. Il mental noting ci aiuta anche a mantenere costantemente impegnata, impegnata la mente e quindi a distrarci di meno. Inoltre, eh, forse l'aspetto più importante di tutto, di tutto questo esercizio e che ci aiuta a di disidentific di disidentificarci dall'esperienza, cioè nel momento in cui eh, c'è un fenomeno che ci riguarda, che è quello che noi stiamo osservando, per esempio, fa eh, caldo, no? eh, noi siamo abituati a dire ho oh caldo, a metterlo in prima persona, eh, ci identifichiamo con questa sensazione e addirittura ci identifichiamo in qualche modo vittime di questa sensazione, di questo fenomeno, cioè come se il caldo forse, fosse qualcosa che colpisce proprio noi in quel momento, mentre invece quando noi notiamo che c'è il caldo come fenomeno, lo osserviamo come qualcosa che sta avvenendo in maniera più impersonale, che è poi la man maniera diciamo, corretta, e impariamo a non identificarci più con, quella, con quel fenomeno che stiamo vivendo. E poi ci aiuta a sviluppare l'attenzione eh, non reattiva, cioè ehm, sostanzialmente, noi siamo abituati che di fronte a ogni fenomeno che accade nella, nella nostra esperienza, ehm, sostanzialmente ehm, siamo pronti a reagire immedi immediatamente. C'è una avviene qualcosa di spiacevole e quindi noi eh, reagiamo spontaneamente per eh, respingere, evitare quella cosa spiacevole. Eh, avviene qualcosa di piacevole e spontaneamente cerchiamo di attaccarci a quella cosa per trattenerla più possibile. Così come anche nella, nella, nelle relazioni umane eh, noi eh, istintivamente reagiamo a quello che gli altri fanno o dicono nei nostri confronti Ehm, spesso in modo non saggio ehm, e quindi provochiamo problemi a noi e agli altri per questo nostro modo ehm, spontaneo di reagire automaticamente. L'osservare ehm, in questo modo così oggettivo come ci insegna a fare la, la notazione mentale ci aiuta a Andare verso un comportamento che dalla reazione spontanea va eh, invece sulla risposta, sulla ricerca della risposta più adeguata. Ma questo diciamo, è un passaggio successivo. Per questo che il, il lavoro di annotazione mentale va considerato come un valore, valore eh, base, un, un lavoro di base. Se andiamo a vedere, ehm, la, la parte tecnica, noi la, abbiamo già visto la, la, la notazione mentale diciamo, generica, eh, cosa che, che rivedremo anche oggi, ma ci sono molti modi diversi di fare la, la, la notazione mentale. E adesso li vedremo almeno in teoria tutti e qualcuno anche in pratica. Per esempio, il più semplice è di annotare semplicemente le fasi della, della respirazione. Cioè noi ehm, etichettiamo la, il processo dell'aria che entra e poi etichettiamo il processo dell'aria che esce. E questa qua è una tecnica molto base di meditazione, viene usata sostanzialmente in tutte le tradizioni. È la tecnica che poi viene chiamato in modo un po' più sofisticato eh, Samadhi o Samatha, e che praticamente consiste nel creare quella calma mentale, quel raccoglimento attraverso l'attenzione al respiro, che poi è la premessa per una visione profonda, per andare oltre, eh, ciò che noi normalmente siamo in grado di, di eh, sperimentare con, il, con, il nostro, con la nostra coscienza ordinaria. E quindi, diciamo, la, la, la concentrazione sul respiro, semplicemente sul dentro-fuori, è proprio la base di tutte le tecniche. Quindi io, nonostante sicuramente l'abbiamo tutti ehm, sperimentata tante volte, vi invito adesso per pochi minuti a ripercorrerla, a, ri... a rifarla eh, con una semplice etichettatura proprio del, del due, dei due movimenti dell'aria, che può essere eh, a scelta quello che, che, che ciascuno preferisce, quindi dentro, fuori, in, out, inspiro, espiro, ispirazione, espirazione aria che entra aria che esce ciascuno trovi la sua etichetta e oppure possiamo anche in questi pochi minuti se non ci abbiamo mai pensato cercare di capire qual è l'etichetta che si adatta meglio a, a, a, per noi a riconoscere eh, la respirazione cominciamo È interessante che noi o semplicemente registriamo i due movimenti dell'area, area che entra e area che esce e nient'altro, non ci interessa nient'altro. Ecco, ehm, questa attenzione al, al, al respiro, al semplice movimento del respiro, poi in altre forme di meditazione che abbiamo anche eh, provato, si estende a osservare altri aspetti più sottili del respiro, anche l'effetto che fa sul corpo, eccetera, eccetera, ma qui invece era soltanto notazione mentale. E un tipo di, di meditazione che ha proprio un, un potere calmante. Eh, calma il corpo, calma la mente. E peraltro nello Zen è proprio usata come meditazione standard, cioè mh, non si va oltre l'osservazione della respirazione. Confermate che ha avuto un effetto calmante o qualcuno ha sperimentato qualcosa di diverso, prima di andare avanti. Il taceo ne acconsente e quindi possiamo andare avanti e con altre tecniche di notazione mentale. Allora, eh, abbiamo visto le fasi della respirazione. Poi un'altra cosa che si può mh, eh, annotare è quali dei sensi eh, entrano in gioco di volta in volta. In nelle tradizioni più o, meno, più o meno vagamente buddiste, ma non solo, si considerano sei sensi, perché sono i cinque sensi, i cinque sensi più l'attività della mente, perché le, ciò che noi possiamo sperimentare di fenomeni che, che, emergono sono, che emergono nella coscienza sono i fenomeni sensoriali, cioè quando uno dei nostri organi di senso, per esempio l'udito, viene in contatto, in contatto con un fenomeno come il suono, si produce la sensazione uditiva e quindi è così per gli altri cinque sensi, per gli altri quattro sensi, e questi sono ciò che questo è ciò che può avvenire nella nostra coscienza attraverso le porte dei sensi, le cosiddette porte dei sensi. Un'altra porta attraverso cui entrano dei fenomeni della coscienza è invece la, eh, la mente, cioè eh, attraverso la mente. Eh, che produce pensieri, produce stati in animo, avvengono altri fenomeni. E quindi un, questo esercizio, che ora non proveremo subito perché eh, me ne proporò altri, semplicemente eh, consiste nel etichettare quello dei sei sensi che in quel momento entra in gioco, cioè udito, gusto, mente, vista, eccetera. Onestamente va detto che in una sessione di meditazione normale in cui siamo seduti, in un luogo tranquillo, con gli occhi chiusi, diciamo le esperienze sensoriali, non, al di là dell'udito eh, e del tatto, perché sono le sensazioni del corpo e, e ovviamente della mente, altri sensi come l'olfatto, il gusto e la vista sono un po', eh, diciamo... Un po' dormienti, non sono molto, molto presenti. Quindi, questo tipo di etichettatura si può anche fare in altre situazioni in cui non siamo nella sessione di meditazione seduta formale, ma siamo magari seduti o stiamo camminando da qualche parte e possiamo provare a fare questo esercizio. Un'altra categoria di esercizio di notazione che si può fare è quello di concentrarsi sulle sensazioni corporee, quindi lasciare da parte per un attimo i sensi, i cinque sensi e la, la mente, e eh, concentrarsi sul senso, diciamo che è quello poi del tatto, sostanzialmente, che, è, che sono tutte quelle sensazioni che ci vengono dal corpo. Ehm, il corpo quando siamo in meditazione si, si sente soprattutto se stiamo in meditazione a lungo ehm, soprattutto se come è bene fare non ci muoviamo rimaniamo immobili quindi non, non, non cambiamo incrocio delle gambe facciamo queste cose qua non aggiustiamo la posizione ma cerchiamo di rimanere immobili proprio per ascoltare le sensazioni le sensazioni corporee sono sempre molto ben presenti proviamo anche a sperimentare un po' di queste, per ancora per qualche minuto, e eh, concentrandoci sul, eh, esclusivamente su quello che ci sta eh, trasmettendo il corpo, eh, il quale, se ci concentriamo, ci fa sentire tante cose. Eh, per esempio, così, giusto per dare qualche suggerimento, il... Il nostro corpo in questo momento è a contatto con vari elementi che sono il supporto sul quale siamo seduti, il pavimento, i vestiti, l'aria, eccetera. No? Quindi già queste sensazioni di contatto sono tutta una famiglia di sensazioni che possiamo etichettare, e, e poi già il fatto di stare seduti ci porta a una pressione in certe zone del corpo. Eh, Probabilmente capita di sentire il prurito, eh, proveremo forse sensazioni di caldo e freddo. Vediamo, proviamo un attimo, per qualche minuto, a sperimentare cosa significa etichettare sensazioni specifiche del corpo. Bene, ehm, poi tra un po' faremo un, un, un feedback su come stanno andando, sta andando queste varie tecniche, poi per ognuno di noi sarà ovviamente diverso un esercizio dall'altro, alcuni saranno più facili, altri più difficili. Ehm, andiamo a un'altra un tecnica ancora, ehm, che è quella invece del tipo di sensazione. Cioè, annotare se in questo momento sto provando una sensazione piacevole, una sensazione spiacevole, una sensazione neutra. Allora qua questo è un punto molto importante perché questo, questa classificazione per sensazione piacevole, spiacevole, neutra è molto usata da tanti, da dirci, maestri di meditazione. Eh, per esempio c'era... Tiknatan, io cito sempre Tiknatan, che um, usava, usava molto questo tipo di rappresentazione, invitando proprio a riconoscere le sensazioni positive per godersele, godersele pienamente. Dice: Tu non è possibile che c'è cioè, un momento in cui è una bella giornata, c'è il sole, stai nella natura, così e pensi a un'altra cosa. Te la devi godere perché la tua vita si sta svolgendo in quel momento. Di fronte a una sensazione neutra, a trasformarla in sensazione positiva. Quindi, non sto provando né qualcosa di piacevole né di spiacevole, posso, per esempio, magari concentrarmi sul respiro, sentire il piacere del respiro <coughs> e trasformare questa sensazione neutra in sensazione piacevole. E quando si riconosce una sensazione spiacevole, trasformarla in una sensazione, in sensazione neutra riconoscendo quel carattere di eh, mm. impersonalità che è nella, nella, nella sensazione spiacevole oppure eh, semplicemente tornando a se stessi. Nel momento in cui noi stiamo provando una sensazione spiacevole, anche forte, che può essere la rabbia, l'ansia, eh, una sensazione di conflitto con qualcuno, eh, un, un dolore fisico, un, un sentimento di rimpianto, nostalgia, eccetera, noi tornando alla, a, al corpo, a quella che viene chiamata anche l'isola del sé, tornando con la mente, con l'attenzione a noi stessi, possiamo trasformare una sensazione spiacevole in una quanto meno neutra. Quindi riconoscere le sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre è molto importante, è molto utile. Questo, diciamo, quando siamo in meditazione proprio, quando stiamo facendo la meditazione seduta, diciamo, ci sono anche in questo caso sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre. Ci sono di continuo, però sono un po' sottili. Quando siamo nella vita... Sono proprio invece spesso macroscopi, che lo, lo vediamo tutti. Quindi, eh, diciamo, nella vita è facile, eh, anche, anche nella vita quotidiana, anche sensazioni, non, io non parlo semplicemente di emozioni eh, importanti, anche piccole piacevolezze e piccole spiacevolezze, tipo cattivi odori, eh, cose interessanti che sentiamo, eccetera. Eh, quindi, come già ho scritto nel, nella community, nel gruppo Facebook, e qualcuno di voi ha già pure commentato, è questo delle sensazioni, dei tre tipi di sensazioni, è un esercizio che si, si può fare molto bene nella vita quotidiana, mentre ci si muove, mentre si agisce. Eh, però è interessante farlo anche in, in seduta. Adesso sperimentiamo anche questo per qualche minuto. Qui, noi in pochi minuti, non è che avremo grandi sensazioni, non succederanno cose eclatanti, però proviamo a vedere se in modo sottile possiamo proprio spostando la nostra attenzione mh, nelle varie direzioni delle nostre sensazioni possiamo veramente cogliere quella cosa che è un po' spiacevole, è un po' piacevole o nell'uno o nell'altro. Proviamo. <coughs> Bene, e una cosa che diciamo, facendo, esercitandosi in quest'ottica in quest qua del um, piacevole e spiacevole si potrà notare è che anche gli stessi pensieri che noi generiamo possono essere a loro volta piacevoli, spiacevoli o neutri. E qui si entra in un punto molto importante che poi, di cui poi parleremo, cioè l'importanza che hanno i nostri stessi pensieri nel nostro benessere, nel nostro benessere mentale. Cioè noi, I nostri pensieri sono uno dei più grandi nutrimenti mentali che abbiamo e quindi capita molto spesso che ci intossichiamo con i nostri stessi pensieri. Pensieri ripetitivi che tornano, pensieri negativi che ci fanno stare male e che non ci fanno progredire e quindi diciamo, il pensiero stesso è una cosa che, a cui si può ehm, fare attenzione proseguo c'è cioè la presentazione oggi non, non, non vedremo anche altre ma le vedremo un'altra volta quindi ci torniamo su queste, su queste varie tecniche ora semplicemente ve le elenco un altro, è, è un altro tipo di annotazione che si può fare invece prima abbiamo visto tanto guardare le sensazioni del corpo un altro è soltanto etichettare i vari stati mentali che nel corso della, della pratica di una seduta di meditazione possono cambiare molto, oppure possono esserci degli stati prevalenti molto forti, quindi calma, ansia, agitazione, concentrazione, curiosità, gioia, amore, eccetera. Sono tutti sentimenti che noi, che noi possiamo provare durante la pratica e che imparare a riconoscere e ad annotare è molto molto molto utile. Oh, Un'altra un un tecnica che diciamo, va un po' più sul sottile in questo, in questo ambito è quello di prendere un singolo stato mentale e per esempio si può fare con l'avversione o col desiderio brama, no? che sono i due motori principali della nostra reattività, e vedere momento dopo momento quanto, proprio non so se ci sono, ma quanto sono forti, no? C'è un po' di avversione, c'è cioè, media avversione, c'è cioè, tante avversioni. E lo stesso l'abbiamo o desiderio. Questo lo faremo molto interessante. Poi, ecco, quella, la, quella che, quel, quel teorico che vi dicevo prima, quell'insegnante Cate Folker, eh, Chiama stile libero, è invece la notazione eh, mentale normale, tra virgolette, cioè quella in cui si annota qualsiasi fenomeno. Quindi sia fenomeni mentali, sia fenomeni eh, corporei, sia fenomeni sensoriali. Cioè, tutto ciò che emerge è quello che noi annotiamo e tra poco lo sperimenteremo, e basta. La, quello che noi adesso vi, vi invito a fare perché l'abbiamo già che è una cosa che abbiamo già sperimentato l'altra volta è la dimensione sociale della dell notazione cioè ehm, annotare mentalmente ma farlo a voce alta e quindi insieme a qualcuno in presenza di qualcun altro in modo tale che ehm, il verbalizzare anche fuori di qualcun altro ci aiuti ancora meglio a capire eh, l'entità di quello che, che noi stiamo eh, provando, perché lo stiamo condividendo con, con qualcun altro. Quindi adesso... E, e peraltro io quindi vi invito a fare un'annotazione mentale stile libero, cioè in cui annotiamo qualsiasi cosa emerge e vi invito a farlo con una formulazione particolare, non dire semplicemente l'etichetta tipo calma, calore, ansia, eccetera, ma dicendo c'è questa cosa, per esempio, c'è il calore, c'è l'ansia, c'è il prurito, c'è il respiro, eccetera. Perché questo c'è, messo davanti, cambia tutto.